Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Gracial Sphere ed oggi affronteremo il giorno 6 del nostro viaggio qui ad Alola. Quindi, la nostra squadra è composta da Rockcraft, Rowlet e Pikachu. Ma entro la fine di questa giornata potrebbe esserci una nuova giunta. Nel frattempo, quindi parliamo con il professor Kukui. Oggi vorrei che tu ti incontrassi con Mellow che sarebbe Ibis in italiano, sul percorso 3. Ok, veloce, conciso. Breve e diretto Vai al percorso 3 e incontra Ibis Ok, classico Pokémon selvatico che incontreremo sempre in questi tre dannati pezzi d'erba Fuga Proseguiamo Allora, vediamo un po' Nel frattempo ragazzi, scrivetemi nei commenti come ottenere Dica Rock forma Crepuscolo Perché se non sbaglio bisogna evolverlo di notte, giusto? Bisogna evolverlo tramite amicizia di notte, da quello che ho capito Quindi... Dovrebbe essere così, nel caso confermatelo nei commenti. Allora, il prato di mele mele dovrebbe essere di qui. Ok, percorso 3, sì. Vediamo se possiamo andare avanti. Eccola qua, Ibis. Che bello rivederti, Glacial. Devo trovare del nettare per una mia ricetta. Dovrebbe essere nel prato vicino a noi. Ok, andiamo nel prato, quindi. E c'è il Team Rocket. Dovremmo, essere, dovremmo riuscire ad usare questo nettare per qualcosa. Perché allora dobbiamo continuarlo a rubare? Non potremmo semplicemente comprarlo? Siamo il Team Rocket! Certo che dobbiamo rubarlo, ovviamente. Eh, ovviamente, no? Oh no, non questo ancora. Wobbuffet. Eccoli qua, loro volevano rubare il Nettare, eh? cioè effettivamente bastava comprarlo, cioè James aveva ragione. Allora, Mimikyu contro Rockcraft. Tiriamogli un bel bite per togliergli il fantasmanto, Az. Vudam era usato, ok, non me l'aspettavo, andiamo di Rowlet allora e andiamo di Shadow Claw. anche lui c'è stato Shadow Claw, ecco che il fantasmanto cade, e andiamo di Shadow Claw ancora, Shadow Ball va bene. Super efficace Shadow Claw, ma non va comunque, dannazione, andiamo di Placca, allora sostituiscono e mandano in campo Merani, ok, e noi andiamo di Razor Leaf contro Merani, non è super efficace perché è anche di tipo veleno, giusto, Sì, quindi andiamo di, di un di lama comunque, e almeno Merani l'abbiamo battuta, poi Mimikyu a questo punto, mettiamo in campo Pikachu perché Rowlet morirebbe male. Ecco qua. Essendo che Mimikyu è più veloce. E andiamo di Nuzzle. Perfetto. Ora Wobbafett. Vuoi cambiare il tuo Pokémon? Assolutamente no. Andiamo di Thunder Punch. Mirror Coat. Ok, non, eh, non funziona. Probabilmente il gioco fa usare Wobbafett Mirror Coat perché Pikachu tecnicamente usa attacchi speciali. Però noi l'abbiamo tirato su con attacchi fisici, quindi lo fottiamo in quel modo. Qui troviamo gli Yellow Nectar. E facendo un po' di zigzag qui nel giardino, dovremmo poter ottenere un nuovo Pokémon. Vediamo se salta fuori, eh. Perché tecnicamente dovrebbe spawnare: cioè dovrebbero spawnare dei Pokémon qui dentro. Come vedete, infatti, è uscito Butterfree. Fuga, non possiamo scappare. Ok. Cioè non possiamo scappare, scappare ma mi fai turbine per mandarmi via. Un genio uh, Tiro solamente una super pozione su Rowlet Per non rischiare che muoia malissimo Continuo a cercare questo Pokémon Classici tre tentativi Eccolo Oricorio Eccolo il Pokémon che stavo cercando Andiamo quindi di Veloxball Eccola qua Vediamo se riusciamo a prenderlo No, è fuggito subito proprio Ah, super efficace tra l'altro Air Cutter. Andiamo di Shadow Claw allora. Mi sa che muore il nostro Rowlet, sì. Addio Rowlet. Ma andiamo in campo Pikachu allora. Allora, con Nazzle non dovrebbe ucciderlo. Con coccola. Vediamo, eh. Ah, è super efficace, sì, allora, addio. Perché questo è volante psico? Vabbè. Ehm, ne troviamo un altro, dio ricordo. Magari un po' più velocemente. Vediamo se salta subito fuori. No, salta fuori un Ladybug. Peccato, facciamo un ultimo tentativo. No, voglio fare fuga, grazie. Facciamo un ultimo tentativo. Dai. Vediamo un po' chi salta fuori. Oh, beware. Non sapevo se potesse trovare qui. Andiamo di quick ball. Vediamo se riusciamo a prendere beware. O oh, beware. Bewear beware forse meglio. Incredibile, oh, scappano tutti dalla Velox Ball in questa puntata. Ma che è? Nuzzle, vedete che Nuzzle non fa molto danno ovviamente, l'importante è che non sia super efficace. Andiamo allora di level ball, eccolo qua, dai prendilo, ecco fatto. Beware, catturato, strong arm Pokémon. Vediamo se riusciamo a, a tirare fuori anche un oricorio da qui. Tecnicamente possono spawnare ovunque, non solo sui fiori. eh. I Pokémon qui dentro spawnano ovunque, funziona come eh, una caverna praticamente. Vedete siamo anche tipo qui dentro, dove non ci sono i fiori e spawnano. Eccolo qua di nuovo, oricorio. Devi entrare subito però nella Velox Ball, altrimenti è un casino. Quindi Velox Ball, vai prendiamoci questo ricordio cattura critica bene dai ci siamo rifatti della prima della prima volta perfetto è anche un ricordio è stato catturato dancing Pokémon. questo qua è Volante. buono e dandogli il nettare giallo potremmo farlo diventare elettrovolante se non sbaglio che bel lavoro per ottenere eh, buonanotte Hai fatto un buon lavoro con quel nettare e puoi tenerlo se lo vuoi. Ho, ne ho trovato uno anche per me, ne ho trovato un po' anche per me. Il mio Bonsuit si è evoluto nel processo. Guarda, te lo faccio vedere. Ah, vuoi pure sfidarmi? Ok, va bene, Ibis. Ed è diventato Stini il suo Bonsuit. Anzi, è diventato Astini. Beh, andiamo di Thunder Punch. Poco efficace, ma ovviamente non può niente contro Pikachu. Ecco fatto, sono diventata migliore, vero? Eh, sì, migliore, guarda. È tutto quello che avevo per te oggi. Grazie Gracial. Beh, grazie a te. Qui sopra siamo già passati, sì. A questo punto torniamo a casa. Eccoci qui. Andiamo giù. E vediamo cosa dice il professor Kukui, perché tecnicamente abbiamo finito. Quindi andiamo da lui. Ti sei divertito oggi? Beh lo spero proprio. Eh, stavo pensando se hai mai notato quel Litten che sta girovagando in giro per l'isola. Potrebbe essere una buona idea parlargli. Magari potresti mh, consolarlo un po'. Ok, curiamoci nel frattempo. Quindi andiamo a prendere quel litten. L'avete visto negli episodi precedenti dov'è no? Si era posizionato vicino alla casa di Liglia, comunque in quella zona lì. Quindi andiamo a vedere se è lì il nostro Litten. Vediamo eh, qui è qui a da Dawoli. Vediamo, vediamo, vediamo, eccolo qua. Salve. È un Litten selvatico che sta girovagando un po' in giro vorresti prenderlo con te assolutamente sì e così facendo otteniamo litten no grazie andiamo subito a vedere com'è come mosse e tutto quanto allora natura aumenta la difesa speciale e diminuisce l'attacco eh, insomma speravo un po meglio eh. speravo un po meglio allora ember fire fang e scratch allora, tecnicamente dovrebbe diventare un attaccante fisico lui. Thorraket e poi anche eh, Insineroar, mi sembra si chiami, l'ultimo stadio. Eh, dovrebbe essere fisico lui, tecnicamente. Scrivetelo nei commenti per sicurezza. E come mosse, vediamo cos'ha. Bracere, sfuriate. Uh, Firefang fortissimo perché ha buggato in questa ROM e quindi scotterà sempre. E Graffio. Allora, per adesso le mosse vanno de sono decenti, va bene dai, eh, mettiamo questi due qui, e tra l'altro il buon Litten si potrà evolvere fino al suo stadio finale. Ora, dopo aver ottenuto Litten cosa possiamo fare? Ci sono un paio di cose, qui sulla spiaggia dovrebbe essere scornato un nuovo allenatore tipo te, esatto, time to rock, e possiamo sfidarlo. In realtà già dopo aver battuto Ibis, dopo aver battuto Ibis potete fare questo, eccolo qua, Dugtrio di Alola, per Capellone, andiamo di Fair Fang, dovrebbe essere super efficace, esatto, ah, ai ci cioè ha diventato la velocità, però intanto brucia. Perfetto, poi Dinglet, vai, anzi Dinglet, ok, ho letto male. Bulldoze ci fa malissimo e ci ha ammazzato Litten Eh vabbè è andata così La prima lotta di Litten non è andata benissimo Allora mandiamo Rowlet Contro Diglett e andiamo di Foglia Lama Perfetto Perfetto E abbiamo battuto il DJ Leaf questo Non male assolutamente Kukui sta facendo bene con te Beh, Kukui non sto facendo una sega, diciamoci la verità. Cioè, Kukui ci sta letteralmente mandando in giro e stanno facendo tutto gli altri. Allora, curiamoci qui un secondo. Ecco fatto. Poi andiamo a depositare i Pokémon che abbiamo catturato. Per avere un po' di pulizia nella squadra. Quindi, Oricorio 741. Quindi 44-321 qua. E Beware. Anzi, Beware. Al numero 760 quindi 56 62, 60 Ok, qui ci sta la sua staff. Mi sembra che si chiami la sua preevoluzione. Ok, con l'Iten nella nostra squadra possiamo andare anche a sfidare un altro allenatore prima di tornare a casa, effettivamente, che sta nella scuola per allenatori. Quindi andiamo lì. Ecco qua, entriamo, e tecnicamente qui dovrebbe essere spawnato appunto questo tipo, che viene anche lui in questa scuola, ed è Hiroki, che manda in campo Mudbray. Ecco, tutti gli avversari non fantastici per Litten, diciamoci la verità. Allora, cambiamo Pokémon e mandiamo Rowlet, così perlomeno Litten il primo livello se lo fa e dovrebbe subito evolversi in Torraket così facendo vai di Foglia Lama. Non male, Mudbrae resiste anche perché ha una difesa molto alta, Mudbrae come Pokémon. Andiamo ancora di Razorleaf. Perfetto. E Litten sale a livello 21. Abbiamo sconfitto Hiroki e il nostro Litten si evolve subito, eccolo qui, in Thor Raketa diventando subito molto più temibile. Eccolo qua. Perfetto, a questo punto possiamo sì, tornare finalmente a casa e concludere quindi anche il eh, sesto giorno, dovrebbe essere il sesto questo, sì, il sesto giorno di Alola. Quindi, salve. Ok, andiamo... Aspetta, cos'è che ha detto il Rotomdex? Let's go visit Lily, aspetta, allora prima dobbiamo andare a cercare Lilia, andiamo un secondo da lei, ecco come vi dicevo l'idea di farti andare in continuazione avanti e indietro per ogni singolo personaggio non è, tanto non è tanto buona, allora io capisco il fatto che mettere tutte le case attaccate a caso sarebbe stato brutto a livello scenico, cioè il tipo sì, guarda tutte le case dei personaggi sono lì, però insomma fare avanti e indietro così non è proprio il massimo. E infatti con Lilia troviamo questo tipo, Gladion. Glacial, non è vero? Lilia ha detto che sei forte. Potrei, potrei. potrebbe essere una bella sfida. Dai, fai del tuo meglio. E sfidiamo Gladion. La traduzione di Gladion in italiano qual è Gladys forse? E manda in campo Rock forma crepuscolo. Ok, tosto questo. Vediamo di scottarlo. Ah, Stone Edge super efficace, niente. Addio Toraket. Ok, me l'aspettavo, eh. Però, insomma. Andiamo di Rowlet, allora. Anche se potrebbe tranquillamente tirarmi un'altra Stone Edge e farmelo fuori, eh. eh andiamo di Razor Leaf. Ok, attacchiamo prima noi, buono. Controattacco, disintegrato. È fortissimo, l'unica forma Crepuscolo. Non penso che Rockraft possa fare qualcosa, però... Tentar non nuoce. Mettiamolo in campo. E andiamo di Rock Tomb... Ok, è normalmente efficace. Contrattacco non ci ammazza, andiamo ancora di Rock Tomb. Bene, Rockraft ammazza la sua evoluzione. Ecco fatto, si prende meritati punti esperienza. Abbiamo sconfitto Gladion. Non male per niente. Impressionante. Sei diventato. Forse un giorno diventerai un alleato molto forte. Che fantastica battaglia, Gracial. Ora ritorniamo dal professore. Ok, torniamo dal professore. Ma lui chi è suo fratello? Ok, suo fratello Gladion, sì. He's not the most friendly, non è molto amichevole. Mm, L'ho notato. Però, dai, perlomeno abbiamo battuto anche Gladion. A questo punto, con Litten preso, che si è evoluto, è evoluto soprattutto in Thorakat. Abbiamo poi combattuto con contro Gladion. Abbiamo combattuto contro due nuovi allenatori opzionali, ovvero Hiroki e il DJ sulla spiaggia. A questo punto dai abbiamo fatto un bel po' di roba e possiamo tornare a dormire. Ecco fatto. E Rotomdex dice di andare a scuola. Mm -hmm. Andiamoci subito quindi. Andiamo subito a scuola. Vediamo cosa vuole il Rotondex. Allora, andiamo su di qui. E vediamo cosa c'è a scuola. Ci sarà un'altra lezione? Eh sì, guardali tutti qua pronti. E chi è quel tipo di sopra? Ora che Glascian è qui, possiamo iniziare. Ho organizzato una gita speciale per oggi. Ma prima, permettetemi di introdurre il nostro ospite. Anzi, la nostra ospite. Lei è Olivia. E ditele tutti Alola, ok, gringiata. Eh, piacere di conoscervi tutti voi. Sono il Kauna dell'isola di Akala, quindi Ohana. Speaking of Akala. We are all going to be going there, uh, there as a field trip. Ok, andremo tutti ad Oana per una gita, su, una gita sul campo, ok? Vorrei che voi esploraste l'isola. Dovrebbe esserci qualcosa di divertente per uh, ognuno di voi. E ho già detto a tutti quanti quello che... What they will do, Glacial? Ho già detto a tutti quanti cosa avrebbero potuto fare, Glacial. Quindi tu... Magari vorresti provare a sfidare, completare la sfida dell'isola e combattere Olivia. Questo è tutto per ora, andiamo all'isola di Akala, o meglio all'isola di Oana. Penso che ci sia una barca ad Awoli, perfetto, quindi ragazzi nel prossimo episodio andremo proprio all'isola di Oana e lì cercheremo di fare la sfida dell'isola e combattere successivamente contro il Kahuna Olivia. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto e di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questa parte di, in particolare, Litten come Pokémon di Ash e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!